Eh sì, delle stime a ribasso che riguardano anche e soprattutto paesi come eh, l'Italia e la Germania eh, hai detto che gli istituti appunto come il Fondo Monetario Internazionale sono costretti a rivedere continuamente le stime anche in base all'evoluzione eh, della situazione del quadro eh, macroeconomico ma eh, ti dico, ecco, secondo te ehm, diciamo queste stime, queste previsioni quando toccheranno il picco eh, di negatività? Perché tutti dicono stiamo, ci stiamo preparando per una tempesta perfetta che in realtà non abbiamo ancora visto del tutto ma sarà il 2023 il vero anno orribilis della finanza e dell'economia e naturalmente questo inciderà poi eh, sulle tasche di noi consumatori. Sarà effettivamente così? Eh, probabilmente sarà così perché diciamo c'è stata anche la volontà delle banche centrali di arrivare a quel soft landing che poi è la condizione secondo loro per vedere un abbassamento strutturale dell'inflazione quindi diciamo è una sorta di recessione indotta in questa fase, una sorta di coma farmacologico che deve ovviamente bloccare alcune attività per evitare guai peggiori, in questo caso si cerca di rallentare l'economia in ogni modo per vedere poi un calo drastico dell'inflazione però qui è un'operazione molto difficile, è un'acrobazia ad altissimo livello, ad altissimo coefficiente di difficoltà che non è mai sostanzialmente poi riuscita, perché quando le banche centrali iniziano a, ad alzare i tassi e, e, e superano determinati livelli che vanno a incidere e impattare eh, sul, sulla macroeconomia, sull'economia reale, eh, si crea effettivamente un rallentamento, però il problema è che c'è di fatto un altro livello. Eh, un'altra un soglia del dolore che in questo caso è applicata alla componente finanziaria che nei decenni precedenti era sostanzialmente eh, marginale ma invece oggi è diventata preponderante quindi diciamo che il tasso che crea dei problemi alla, alla finanza oggi è un tasso di interesse eh, molto basso sostanzialmente e inferiore a quello che sarà il picco che raggiungerà Uh, sicuramente la Fed ma probabilmente anche uh, la BCE quindi c'è questa uh, nuova variabile in più che prima non c'era perché ovviamente uh, l'attività diciamo della finanza è, era subordinata a quella dell'economia reale negli ultimi uh, 15 anni diciamo che dalla, uh, negli ultimi 20 anni sostanzialmente invece l'economia finanziaria ha preso uh, il primo posto per importanza e mm -hmm. il problema è che qui il tasso che può creare dei dissesti finanziari è un tasso di interesse che è molto più basso rispetto a quello uh, a cui arriverà probabilmente la Fed. Quindi ecco, il problema è questo, si sta cercando di sgonfiare diciamo, una, una bolla finanziaria sostanzialmente ed economica creata per uh, mille motivi da un'attività monetaria uh, particolarmente generosa negli ultimi decenni e si deve cercare appunto con questo... Uh, strumento di fare un piccolo foro che però non provochi lo scoppio ma che provochi solamente uh, un progressivo allentamento della tensione all'interno del palloncino che si eh, dovrebbe sgonfiare nel corso del tempo. Quindi ecco perché è particolarmente difficile e l'esempio diciamo, del palloncino che eh, deve essere sgonfiato però non deve scoppiare è, è un esercizio che ci rende bene l'idea di quello che si sta cercando di fare.